Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come non laggare su Streamlabs perché ovviamente io ho provato a streamare con OBS Studio ma ho avuto tantissimi problemi di lag sia nel streamare che nel registrare, ovviamente nel registrare è diverso da streammare perché con lo streaming tu usi la connessione, il processore e eh, usi veramente tantissimo per fare la live invece con le registrazioni basta solamente un uh, settaggio e subito risolvi con le registrazioni quindi in questo nuovo tutorial ti spiego come non laggare su Streamlabs ovviamente sto registrando ora con OBS Studio come ho detto le registrazioni sono ottime con OBS invece quando devo fare una live provo a usare Streamlabs quindi, Eccolo qua, quindi andiamo direttamente subito nelle impostazioni. Ho provato a mettere queste stesse impostazioni su OBS Studio e non funzionano, quindi ho laggato a morte, veramente laggavo a morte, quindi ho anche una live che ho realizzato, cioè che ho fatto proprio oggi, tanto per farvi capire una cosa. Quindi un attimo vado su Eccolo. Ok, eccola qua. Ok, questa è la live che ho fatto, ho dovuto streamare in 936p, 60fps, ovviamente gli streamer di oggi ci sono alcuni che streamano così Perché è perfetta quando lo schermo è così e tu scrivi nella chat Ok, e come vuoi vedere, aspetta un attimo che puoi vedere, sopra, se si vede molto bene Ok, un po' più sopra più di 100 fps senza problemi di lag cioè io giocavo giocavo così come se io non stessi streamando ok come se non stessi streamando e tranquillamente andavo senza problemi di lag quindi ho provato a streamare in 936p quindi poi proverò a streamare in, in 1080 quindi andiamo nelle impostazioni su output l'encorder, questo qua, io ho NVIDIA, come, quindi come scheda video ho NVIDIA quindi se tu hai una scheda video AMD, metti quella più consigliata quella che c'è proprio in questo elenco, però vale tutte non mettere mai software, perché sinceramente software a me faceva la gara quindi prova a mettere una di quelle che non sia software okay, non sia software, se invece hai NVIDIA H.264, metti, metti questa qua quindi io stream con questa qua nuova tipo di controllo della frequenza cbr velocità in bit servono a non far vedere quei cubetti che stanno nella live, nello schermo, quindi tutti quei cubetti perché se tu metti solamente 1000 bit Qui si vedranno veramente tantissimi cubetti, cioè proprio in camminata non vedi, cioè non riesci neanche a vedere la live, non riesci a vederla perché vedi tanti bitrate, cubetti, non riesce a stabilirsi, ok? Quindi metti velocità in bit 4000, intervallo fotogramma chiave 2, quindi intervallo fotogramma chiave 2, preset qualità, <coughs> il profilo su height, questo qua e basta, e poi B frame massimi 2 io ho messo solamente queste cose, poi basta, non ho fatto più niente poi passiamo direttamente al video questo qua è l'output della risoluzione, quindi tu cioè, hai lo schermo in 1080, però nell'output ti esce 936p ti consiglio 936 qua sotto, quindi qui fa rimanere così la tua risoluzione del tuo schermo, il tuo monitor e devi solamente pensare a cambiare questa custom output resolution, quindi qua sopra quindi se riesci a reggere questa, questa qualità in Full HD metti 1980, cioè 1920x1080 e se non ci riesci metti questa qua, 1664x936 Ok, qui invece il ridimensiona filtro 32 campioni tipo FPS valori FPS comuni e gli FPS metto 59.94 e nella live me li segna come 60 FPS. Quindi veramente per me è stato un grande sollievo streamare senza problemi di lag, quasi 3 ore di live senza avere questi problemi. Quindi io ti consiglio veramente di riguardare il tutorial per capire bene il settaggio giusto. Quindi non giocare mai a schermo intero, se no laghi oppure crashi, non giocare mai a schermo intero. Io ad Apex gioco a schermo intero senza bordi, senza bordi. quindi video, solo questo è output. Poi per l'audio, l'audio non settatelo da qua, fate direttamente tipo nuova sorgente, tu aggiungi una nuova sorgente e metti l'audio. Ok, metti l'audio e metti acquisizione output audio. Oppure questo qua, acquisizione di audio in entrata, che sarebbe il microfono. Finestra degli avvisi. No, ho già non la metto. Eh. Vabbè, follow anche se è collegata. Ok, quindi le impostazioni giuste sono queste. Poi un'altra cosa, aspetta, un'altra cosa su output: velocità in bit. Io ho messo 4000 perché io non ho problemi, non ho problemi di lag. Perché io ho il fibra e non largo di connessione. quindi c'è questa pagina, che ti consiglio eccola qua come puoi vedere, chi vuole streamare in 1080-60 fps la velocità in bit, gli consigliano 6.000 cbr 2 secondi come ho messo io, profilo beh, principale io invece, visto che non c'è la mia uh, statistica, non c'è la mia specifica impostazione la modifica è questa lascio questa pagina sotto al video così la guardi un po' e capisci un po' bene come devi fare puoi anche streamare in 1080 30 fps tanto basta che conta la qualità basta che si vede ok quindi ti consiglio anche di fare una, una velocità, quindi uno speed test sulla connessione a me arriva fino a 20 megabit di upload, ok 20 megabit ma io non è che metto 2000, 1500, non è che metto 1500 metto direttamente 4000, posso anche mettere 4500 per migliorare la live e non ho problemi di lag, quindi conta anche un buon processore Perché veramente anche usa molto il processore scheda video e molta connessione wifi quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial ragazzi vi consiglio di iscrivervi al canale di attivare la campanella di lasciare un like per i prossimi tutorial quindi... Grazie a tutti per questa visione, ragazzi. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Mi raccomando, seguimi anche sulla piattaforma Viola. Ciao!